Oggi vi voglio parlare di B My Cat, a film foren. ren un film found footage, per chi non lo sapesse i film found footage sono i film finti ritrovati, finti ritrovamenti di, di filmati, eh, del 2015, un film rumeno di Adrian Tofei, scritto e prodotto da Adrian Tofei, ma non solo. Eh, mi è arrivata questa splendida edizione della Tetrovideo È praticamente un, un Mediabook questo Adesso ve lo faccio vedere cambiando Inquadratura full screen Così lo vedete un po' più grande C'è una cartolina Scusate Qua Una cartolina del film e Il DVD Il film è in inglese perché è recitato in inglese Edizione limitata A 100 copie Sono veramente edizioni super Super super uh, per collezionisti, perché 100 copie sono veramente poche. E, um, mi piace molto la grafica comunque, la trovo molto stilosa. Ha una sua personalità, la quando fa proprio ha un suo stile, una sua personalità, si distingue bene dai prodotti di altro genere. Il film è recitato in inglese. E ha i sottotitoli, sicuramente in italiano perché io li ho letti, sic siccome l'inglese non è proprio il mio forte, e in inglese e in francese. Praticamente racconta la storia di Adrian, un regista ossessionato da Anne Hathaway. Eh, in, in particolar modo mh, è ossessionato da... Eh, e da qui si ispira anche il titolo del, del film, perché il film si chiama Be My Cat... Eh, la, la, è nato e ha interpretato la gatta eh, la gatta come si dice di batman come cazzo si chiama e, eh, nel film e quindi be my cat eh, insomma eh, comunque ossessionato da Net, è nato e decide di girare un film da solo, con una telecamerina, per, mostrare, per, convincerla, per mostrarlo all'attrice, inviandogli, credo, e convincerla a lavorare con lui. Chiaramente, già così, Che Tuoman, esatto. Sì. Che Tuoman, scusate, era facile, ma ho avuto un momento di... Sì, esatto, Che Tuoman, c'è cioè, eh, un film dove, dove è interpretato da Enathaway. Ossessionato da è mm, lo capisco, perché comunque è una bellissima donna, però adesso... <ride> datti una calmata <ride> comunque già così sembra un pazzo no? sembra un mitomane come si, come si suol dire eh, per fare questo film lui invita delle giovani attrici delle giovani attrici tra cui alcune che proprio assomigliano hanno delle eh, caratteristiche che vagamente ricordano proprio Nathaway le invita, fa, eh, gli fa un provino e, e poi non vi dico niente perché ovviamente è un pazzo maniaco succederanno delle cose vediamo il trailer così entriamo nel mood della cosa e poi vi parlo un po' del film grande Silvano, grazie mille per la... esserti riabbonato al canale con Prime un, un minuto di silenzio così la ragazza può urlare <ride> passiamo all'inquadratura per il trailer comunque, guardiamo il trailer Hello Anne uh, mio nome è Adrian I'm from Romania and uh, I want to make a movie with you. I saw you in Dark Knight Rises and I saw you playing that cat woman and you're, you're my actress. I even convinced uh, three Romanian actresses to play in this film to show you how I'm gonna work with you on Be My Cat, on the movie that I want to make with you. They don't know, they, I, I, I, I lied to them. The actress needs to be skinny. And I'm not skinny enough for you. No. How can you say that I could have tried when the start oh <laughs> the the something got I, I forgot the lyrics. Oh my god, fuck you're you're you're a shit actress, you know that? No that... because I can't run, you you talk about Yo you, you, you do not you don't want to find a solution! If you don't leave me, I call the police and your goddamn movie. <sighs> Will not ever be made, okay? don't like boys and dogs, they are, they are all bullies Mean, mean, mean, mean people and mean animals I like only girls, the girls are, are so sweet and cute Just like cats, I, I love, I love girls and cats Oh my god, a dead cat Forgot them all Don't get it wrong, and please Please understand this, okay? Musica Romania. You have 20 seconds to give me one last word and then I will close the camera. I will change the world with you and è fantastico, fantastico. Eh, il trailer è figo. Allora, è fatto bene, perché il trailer spiega un po' come... che stile... Che, che, di cosa parla il film e lo stile che ha. L'urlo finale è, aiuta, aiuta tantissimo. Allora, oltre a essere, vabbè, un font footage dove vedete che c'è questa telecamera tenuta a mano, però è una telecamera tenuta a mano, veramente tenuta a mano. Non è come se guardate magari un Cloverfield dove... Non lo so, c'è questo sapore artificioso nel fan footage. Ciao, da uh, ciao Dani. Eh, qua è proprio, cioè, è veramente tutto molto real. Eh, infatti Adrian fa una cosa che io amo tantissimo nel cinema indipendente, cioè eh, fa tutto in casa, con i mezzi che ha, si scrive una storia che eh, si può realizzare praticamente applicando la sua vita eh, perché alla fine lui è un regista e quindi è quasi cinematografico questo ma anche altre cose all'interno del film. Nel senso che lui è un regista e questo sembra veramente il film che lui fa per Enataway. Eh, eh, Poi eh, insomma succederanno delle cose. Eh, mi è piaciuto molto perché all'inizio sembra boh, bisogna un po' abituarsi a questa fotografia da, da telecamera eh, un po' chip no? da telecamera non costosa un po' eh, da, da, da cioè quelle che compreremmo noi e, e lui parla con, con una discreta naturalezza davanti alla camera, io non so bene se questo sia il, anche un po' il suo modo di essere oppure no, però devo dire che alla fine eh, lui parla, è molto simpatico il personaggio, di... lui si chiama Adrian anche nel film, quindi lui, eh, anche in questo è, è praticamente un gioco del, del creare un, fi un finto maniaco che in realtà è lui, eh, infatti sinceramente non è un soggetto che io intervisterei dal vivo, ecco. Sì, non è, non è autobiografico nel senso che lui non è veramente ossessionato da Enatoway, e, e, almeno non credo, però l'idea è figa, secondo me, è figa, l'idea di creare tutto su questa cosa di Enatoway. Poi in realtà non parla di Enatoway il film, parla di psicopatia. Eh, comunque lui è molto bravo a recitare, secondo me, per... per Riesce molto bene a convincerti, eh, si vede che si è impegnato molto nel girare le sue parti e all'inizio ispira simpatia, no? è un po' strambo, eh, ride, ride spesso, fa delle risate. Eh, finché piano piano verranno fuori delle cose, entreremo molto in, in sintonia con lui, finché a un certo punto non ci accorgeremo che è matto, ma matto o pericoloso. Eh, e quindi boh, secondo me è veramente un film molto, molto riuscito, soprattutto in relazione ai mezzi che sono stati usati. Perché qua cioè io, io vorrei veramente avere la capacità di, di fare questo, un film così perché lo potrei fare, cioè nel senso, i mezzi che lui ha usato io ce li ho, quindi la genialità. Tirare tirar fuori qualcosa di fruibile, che ha qualcosa da dire interessante, con niente, con una telecamera a casa propria, poi ci sarà um, delle altre scene all'esterno, tre attrici, poi probabilmente anche qualche comparsa, amici che, che lo hanno aiutato, ma veramente poche, poche persone. Anche le ragazze sono abbastanza brave, eh, anche se io ho trovato quello più in palla è lui, secondo me è quello più credibile. Comunque loro sembrano veramente attrici che vanno per un provino, cioè tutto molto real, molto reale, molto... Eh, è un, e poi all'interno chiaramente è un esempio molto riuscito e brillante eh, di metacinema, perché è un continuo confondersi tra ciò che è la storia e ciò che è lui come regista, quindi eh, è, molto, è molto intelligente. Tra l'altro, essendo fuori dal 2015, ha fatto in tempo a, guadagna a guadagnarsi una miriade di premi che non sto neanche ad elencarvi. Eh, All'interno, all chiaramente, i temi che sono trattati sono la, la psicopatia di Adrian, che a un certo punto svelerà. Mh, verrà svelata, verrà un po'... Eh, si verrà cioè, un po' psicanalizzato dalla storia il personaggio in una parte molto inquietante e anche, anche triste, no? un po' drammatica e poi chiaramente ci sono anche delle, dei richiami delle, delle diciamo... La volontà, comunque, secondo me, di, par di parlare anche di problematiche come lo sfruttamento della prostituzione, eh, insomma, mh, problematiche anche un po' più sociali, politiche, eh, che riguardano la Romania, eccetera. Ma eh, Comunque, è un, è, un, è un film veramente molto interessante, tra l'altro disponibile in... Um, cioè disponibile in italiano, cioè in italiano nel senso con i sottotitoli in italiano, solo con queste edizioni di tetrovideo, per cui io spero che possa arrivare anche in qualche altra forma, su qualche piattaforma, in modo legale, così che possa essere anche visto da più persone, perché secondo me è una visione piuttosto piacevole per chi ama i film un po' disturbanti. Eh, questo è un film che sì ha delle scene eh, di violenza però anche lì è stato usato un, un sistema che io trovo veramente apprezzabilissimo, che è il non visto, cioè eh, il film è estremamente violento, ma non vedi effettivamente, quindi con degli escamotage tipici di tantissimo cinema, non vedi cosa succede, ma la, il risultato è lo stesso, quindi funziona, funziona alla grande. Eh, credo che sia ancora disponibile eh, qualche copia, quindi... Non lo so, forse poi controllo, al massimo vi giro il link. Eh, lo, no, è out of stock, ovviamente, 100, 100 copie. Però, se siete interessati, scrivete, non si sa mai che possano fare un'edizione, magari non da collezione, eh, da fruizione. L'edizione è fighissima, sono veramente pezzi unici questi, secondo me, averceli, è cinema super indipendente, avercelo in questi formati così belli, è. Qualcosa di veramente strafigo secondo me. Tra l'altro, niente, questo è tutto per la recensione di eh, Be My Cat. Eh, siccome questo video lo carico anche su YouTube, se volete lasciare un commento lasciatelo. Iscrivetevi al canale, seguite il canale e soprattutto venite su Twitch.